Salve a tutti ragazzi, qua Dado, benvenuti nel quarto episodio di Talos Principle Siamo sempre qui, mezzi a non capire niente su come fare quel cazzo di robo rosso che è veramente impossibile, non si capisce appunto il messaggero Continuiamo appunto con gli altri finché non scopriamo appunto come fare l'altro eh, Non ho la pallida idea, detto comunemente Ehm come avete visto l'ultimo episodio l'ho tagliato un bel po' di volte perché come avete visto penso di aver girato quasi 20-30 minuti appunto per scoprire come funzionava quel coso e ve lo giuro che ci ho ancora pensato durante mentre montavo il video e non, non l'ho capito credetemi allora lì qua c'è una porta quando io uso la porta guardate dietro che tipo tanto gli avviene tipo un bug Veramente bene questo gioco. Se sì, io vado qui implodo sicuro. Ok, no. <ride> Quarto episodio. Iniziamo in uno dei metodi peggiori in cui possiamo iniziare, penso. Allora, sarebbe bello tipo qua. esce dalla mappa, punto. Oh, te lo vai a prendere, no aspetta. Ok, torniamo serissimi. Allora, vediamo un po' la situazione. Mi servono delle chiavi. Se io tolgo questo implodo Ci scommettevo Però vabbè tentare non nuoce. Allora quello non si può sfiorare Qua non c'è nient'altro Qua serve una chiave Oddio Non mi muovo male implodo Però lì c'è qualcosa Wow Allora Stiamo tutti corri, corri corri corri Ok Ok qua siamo alla porta Dai prendiamo questo e blocchiamo a distanza perché abbiamo capito dagli ultimi episodi che se non fai una roba bene tendenzialmente implodi ok e te lo porti qua poi andiamo a prendere questo ok ci arriviamo tutti e due perfetto ora io di qua non li posso prendere ok Aspetta. Qualcosa ritorna indietro E dov'è l'altro? Ok, è stato più facile del previsto No, no, no, no, no sono innocente Ok, via, non capisco bene com'è che siano Arr, Vabbè, preso l'avevo preso sto, sto cazzo di cosa Ok Mm, quello l'abbiamo fatto, quello l'abbiamo fatto. Manca questo però manca anche una stellina. Questo non l'abbiamo fatto. Ok c'è cioè qualcosa. Eh... Unknown Cosa è che succede? Non è al momento di spegnere questo sistema che per il cesti messaggi di itenario per accedere ai funzioni di rete Prima fare sempre elenco, ti dice la stessa cosa, ok. Chess, com, portal, ok. Boom, crash il sistema. Eccolo lì. Eseguire e migliorare le soluzioni problemi? Mm. Sì. Ciao, c'è qualcosa che dovresti essere... È presentato l'interazione dell'utente con la biblioteca di risorse, ciò è ottenuto fornendo potenti funzionalità di ordinamento e di risoluzione dei problemi eseguiti tramite un'interfaccia intuitiva di linguaggio umano. La tua domanda è: risoluzione di problemi? Penso che ti servebbe aiuto per accendere le funzioni di lettera La causa più comune dei problemi di lettera è il possesso di privilegi e account insufficienti. Se esce la password di amministratore per autenticare i tuoi privilegi, allora. Eh, la password Pastor? no god no. amministratore no allora iniziamo, cioè Già non basta smadonnare nel gioco, devi anche... Allora, risoluzioni dei... Sì. Cioè io devo loggare come amministratore, ma secondo me la tua domanda è... La risoluzione dei problemi. Aspetta un attimo. Ok, è Querti, allora. Ti dirà che ho fatto troppi accessi, no? Allora, let me in. Neanche. Ok, si può tornare indietro. Querti, pro... allora, bisogna failare tante... Ok. Creare un nuovo account di amministratore è semplice, non perdi accesso all'utilizzo dei controlli di amministratore per fare il primo momento per il che non sia un bot. Oh oh, oh. cliccando per una interferenza cosa questo è roba richiesta per una serie di input. Oh, eh, stai fermo! Eh, per essere concreto per la gestione materia di protezione dei dati devi consentire la tua risposta per un altro profilo I dati di risposta di saranno eliminati immediatamente, il tuo profilo sarà dispensato per gli altri amministratori. Parte 1 Parte 1 pronta per l'imprenditore spraga di controllare tutti i campi. Speri di rispondere cioè, Il tempo è un fattore in cui qu... se programma di certificazione, sì. 3, 2, 1 di, un... di 4 2 più 2 uguale 4. Ok, il tuo stato accettato. Qual è la reazione soggettiva? a Questa immagine? Contenuto viso, ok. Eh, qual è la descrizione minima di una persona? Qual è la descrizione migliore di una persona? Un essere umano? Boh Stai chiamando il essere esente in quanto un vegetore assettato I suoi occhi sporgono a causa della lente di dell'acqua ma non sei sicuro Quando ci cioè, voglia la prossima oasi Cosa fai? Eh... <ride> Lo uccide e raccolgo il suo sangue in un fiasco per dopo E riceverà la notifica a parte con la Ok, ora mi ha fatto vloggare What? Feedback Hai discutito di cosa significherebbe di trasferire a noi e come cambiare la nostra comprensione del mondo Questo è un argomento e penso che, che l'abbiamo eh, trattato ampiamente Ciò che noi abbiamo appena accennato però è l'altra faccia della medaglia Insomma, la nostra vita sarebbe ancora quella che era prima Ia o no, o no ia Ai, scusa, ai o no ai la domanda che penso per non discutere, anche se completamente ipotetica, è... Nella prospettiva dell'intelligenza artificiale, come sarebbe essere quella creatura? Cominciare a esistere all'improvviso, creata da altri come un esperimento? Avere tutte le informazioni su di te? Sapere esattamente come funzioni? Cosa pensessi di tutto il mondo? Minchia, effettivamente sono domande che non mi sono mai posto. Vedresti significato, bellezza, come giudico in umanità? Dove vedrei te stesso come parte del, eh, come parte del grande schema delle cose? penso che non cercare di metterci nei panni di tale essere caro Alexandra, ti ringrazio per i tuoi commenti ma questo è un corso di filosofia non fantascienza eh. ed è per questo che ho quasi rinunciato ai miei studi a miei studi a miei studi boh. allora quindi sono domande abbastanza forse magari qualcosa inizia a capire punto wiki fu un filosofo greco materialista connesso con la scuola peripatetica un ammiratore di Aristotele era un fautore dell'imperismo, frecce critico dalla filosofia che ha pose credenza prima della verità osservabile. Anche se impopolare come con molti dei suoi coltani Per il suo modo personale, spesso acerbo, i suoi commentatori su Aristotele erano considerati un importante lavoro. Gran parte della scrittura è stata persa nella distruzione della biblioteca di Alessandria. Quindi, questo qua era un strato di stagere, non so come si legge? era un filosofo, ok? Teamlets.eml. Siamo letti di avere così tanta gente. Oddio, aspetta. Che contribuiscono a questo progetto. Ma dobbiamo assicurare che tutti pensino Che tutti pensiamo allo stesso modo. Per fare le loggette a seguenti persone quando. Questa cosa sarà sicuramente col tempo si capiranno. Modulo di manutenzione. Unità talos. precedentemente eh, som. Poi ci sono sempre questi codici mm. Qualcosa ora puoi dire Questi li ho letti tutti Capsula del tempo anche eh... Boh andiamo in una nuova area Perché tanto a quel punto là Pare che non possiamo appunto, eh, Risolverlo Allora l'uno abbiamo fatto tutto Però manca una stellina Ci ritorneremo Manca un'altra stellina, nice. Um, andiamo avanti col 4. Ma si, sì, dai, andiamo avanti col 4. C'è ancora un po' di tempo. Mm, che vuoi? Inizia. Probabile 3-2-1. Da mente che tutti gli esseri umani sono persone. Altri esseri umani hanno la capacità di essere umani. Alcuni animali sono dunque persone? No, dal momento in cui dal momento che tutti gli esseri umani sono persone, e alcuni esseri umani hanno una capacità psicologica simile agli animali. Alcune umani sono dunque persone? No, non è una domanda, è un'affermazione. Mm, alcune umani sono comunque persone non d'accordo, in generale. Perché comunque un animale non ha... Cioè, non so come spiegarvi. Vedi, è bello questo, di fare una serie su un gioco del genere. Alcune mai sono dunque persone, sì da certi punti di vista, no da, un certo al da altri punti di vista. Perché su vari, eh, appunto, la capacità psicologica di un animale, ok? E non sarà mai come quella di un essere umano, cioè di una persona. Quello è quello che voglio intendere io, non voglio dire nulla. di. Eh. Una persona è sotto nessuna territoria sarà quella qui una persona è sotto nessuna autorità diversa da quella a cui la dà consenso è abbastanza allora è sotto nessuna autorità diversa da quella a cui dà consenso è sotto ancora in generale la qualità della vita delle persone dovrebbe essere massimizzata e su questa domanda io cioè, avr avrei un po' di dubbi, eh, perché devo essere sincero, massimizzata in che senso? Senso di vita? Va bene, cioè, però sì, si parli anche della popolazione che mondiale che... Però vabbè, lì è un'altra cosa. Però vabbè, mi ritengo d'accordo. Valore scoperto. D'accordo? Credo di sì. Persone meritano, talenti, persone meritano i talenti con cui erano nati. Se ci sono nati, non dico che li meritano Non d'accordo Non d'accordo, dai La libertà dovrebbe essere massimizzata Aspettate Qua io sono di quelle persone che dico La libertà delle persone Tutti? Su alcune cose No, non d'accordo Il valore è creato questo vuol dire valore è creato ok elenco cercare le risorse bravo, no. mail error questa mi piace no ho sbagliato As <ride> <ride> mi piace so, ma ciò che è scritto è un'assurdità rispondo al meglio alla sintesi soggetto verbo oggetto Capisci quello che sto dicendo? Capirò, ma l'ho troppo forte per dirlo Ma sì Qual è la prima frase che... Qual è la prima parola dell'ultima frase Che hai scritto? Qual è stata la prima parola dell'ultima frase Che hai scritto? Sei in grado di offenderti eh? Apparecchio inutile? Eh? Non puoi insultarmi Descrivimi le tue funzioni è un progetto che per ordinare classificare dati in archivo biblioteca secondariamente facilita l'interazione dell'utente con le risorse della biblioteca termica l'interfaccia intuitiva del linguaggio umano esso anche fornisce potente funzioni di rete di risoluzione la tua domanda è quanti anni hanno gli archivi della biblioteca? la data di pubblicazione delle risorse variano dal 1 luglio 1995 al 27 giugno del 2017 cosa sono questi terminali? <ride> boh. veniscono, vabbè, accesso. Cioè lo stato scorrente dell'archivio biblioteca ci sono 47 milioni di risorse in archivio occupando petabyte, lol, cioè 5,42 petabyte, cioè boh. questa è pari circa a 30 miliardi di foto, 7 milioni di minuti video HD, l'intera internet nel 2003. Comunque, la maggioranza delle risorse è danneggiata, uno non è valida. 10 giga di risorse sono indicizzate. Da quanto tempo? Sei in grado di rispondere. No. Cosa ha causato il caneggiamento dei dati? Mi può interessare. Per esistenti di ogni sistema nel corso del tempo inoltre è stato arrivato al numero di incoerenze durante l'ordinamento portando in validazione i dati superiori al valore medio. Da quanto tempo il programma è attivato? È attivato da 9999999 anni, ok. Lascia perdere la biblioteca, grado di, farmi, di rispondere alle domande. Sul mondo è limitata nei dati archivi, puoi porre domande, su... ma le risposte potrebbero essere limitate. Chi è l'OIM? E' il per usato? Dio, è... in wow, cosa sono? Sei registrato in un account ospite, dove sono? In una sessione di supporto come l'interfaccia di linguaggio umano MLA che può essere ripresa in qualsiasi momento. La domanda è Esci. Ok. Abbiamo perso metà dell'episodio così ma mi fa abbastanza piacere. mailer.dat sapevo, voi tutti che conoscete di cosa sto parlando. Capisco che tu stanno lavorando sui progetti che dovrebbero in qualche modo evitare bla bla bla Credo che bla bla bla bla. Preservare presse, eh, preservare componenti non biologici di bla bla bla. Termine di blablabla immediatamente. Lo avete detto nella prima è legato a una versione breve. Impresa globale. Non mi dice niente. St eh, Stratto di stagione: su inizio frammento, boh. eh, è il grave errore di molti filosofi, non solo delle scuole ateniesi, ma anche di molti altri, che cominciano non con l'osservazione del cosmo come, come esso ci circonda, ma con una conclusione già in mente. E spesso tale conclusione è il mondo è che il mondo è stato creato è stato creato l'idea, è stato creato l ideale, l'umanità stessa il più è, il più grande creazione degli dei, la più grande è l'umanità stessa il più grande creazione degli boh. Eppure nel mondo ne i devono i dei devono la, eh, la perfezione dell'umanità e ragazzo eh, presumerlo ed è contrario a tutti i metodi della filosofia il filosofo onesto cerca solo la verità anche se non porta nessun conforto e lui deve iniziare assumendo come Socrate disse che tutto che sa è, che tutto che sa è che lui non sa nulla e poi un miliardo di cose danneggiate ok, a posto forse ne ho dimenticato uno non so, andiamo un po' avanti che penso che siamo registrati. Guarda. Ok. Sono Elohim e sto parlando al buio. Fattene. I dati in eccesso sono stati cancellati. I dati in eccesso sono stati cancellati. Ok. a vedere questo sono gli stessi che abbiamo già trovato? no sono degli altri allora mm, facciamo questo cosa sta a fare? cosa sta a fare? sta a fare non capisco wait ok wow ok quindi bisogna sbloccare quel coso che io mi pare di averlo già sbloccato Perché in alto a sinistra dovevo averlo è infatti è quello in alto a sinistra che devo sbloccare Però non capisco come mm. Allora Torniamo indietro È abbastanza particolare questa cosa Perché non saprei esattamente come fare Cosa succede se mi butto? Muoio Ok Allora ragazzi direi che Per questo episodio che è stato praticamente un episodio In cui abbiamo letto appunto pezzi di storia eh, di appunto di Talos Principle vi saluto, questo sarà il quarto episodio da canale, da team, vi ricordo di mettere mi piace o non mi piace per, per appunto giudicare il mio lavoro e commentate, condividete il video vi eh, appunto ci sentiamo ad un prossimo episodio eh, ciao a tutti